Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi a grande richiesta abbiamo anche lui, insomma colui che manca quest'oggi, colui che manca ora, chi è Francesco? C'è Fabio! Per noi, per fare questa sfida, eh, quindi andiamo a vedere come si comporterà anche lui. C'è anche Fabio Di Mauro che chiamiamo ora, che non è più in veste di commentatore, ma in veste di giocatore. Eccolo qui Fabio! Sì, ciao ragazzi, oggi sono pronto per fare anch'io la mia shutout challenge. Mi ha messo un po' di pressione Calaia con una media altissima. Comunque spero di fare una buona figura. Qual è l'obiettivo minimo per Fabio Di Mauro quest'oggi? Allora, io vorrei puntare 10, più o meno. Cioè, la, la challenge vedendo gli altri si è rivelata più difficile di quanto mi aspettassi. Inizialmente avrei detto sui 15, adesso vedendo gli altri ho notato che più difficile previsto quindi abbasso a 10 che secondo me è, è comunque un buon numero l'obiettivo dovrebbe essere quello di superare Abra Calaia che ora è primo in classifica no, lui ha conosciuto sia da me mi tasto bene e sia da Steve quindi comunque questo è un vantaggio a nostro favore è, un vantaggio dei porti. è uno svantaggio a favore di Fabio però il vantaggio che ha Fabio è quello che ha già visto le due challenge precedenti quindi ha avuto modo anche di poter analizzare qual è la mossa vincente per poter calciare non arrivare troppo sotto cambi di direzione come ha fatto Nick insomma calciare prima di arrivare addosso al portiere insomma ci sono varie tecniche che avrei potuto studiare in queste due challenge prima. Eh sì, più o meno sì, ma comunque mi aspettavo già queste cose da loro e quindi più o meno parto come sarei partito prima. No, sono molto curioso di vedere comunque come si comporterà perché so che è bravo nell'uno uno contro uno, vederlo qua in questo contesto con uh, comunque tanta lucidità senza troppe pressioni per me può essere molto bravo, cioè sono curioso di vedere come andrà. Vediamo se riuscirà a piazzarsi al secondo o al terzo posto. Noi intanto al <ride> primo è impossibile. E c'è da dire che commenterà con me quest'oggi la sfida. Due ospiti speciali, c'è proprio lui, ragazzi. Nicola Scalaia, il mago ed ayman Maizi. Il Caimano, eccoci. eccoli qui. Rettifico e correggo Fabio. Sarà impossibile. Non mi ricordo così. Impossibile? Sì. Niente impossibile, Fabio. Mi deludi. È ormai un mese e mezzo che, sei... che giochiamo in squadra insieme. E questa non l'avevo mai sentita da te. No, non l'avevo mai sentita. Mi hai deluso. Comunque, hai tutte le carte in regola per giocartela e fare anche molti più gol di me, sono sicuro. Io e Fabio siamo due giocatori con stili di gioco e caratteristiche molto differenti, io comunque essendo alto, lui un ragazzo, cioè non basso scusami, sì, eh, sì, che eh, non basso. basso, un ragazzo basso cioè, non basso, un nano da giardino io, io destro, tu, tu mancino, molto agile nel piccolo, Fabio è molto agile nel piccolo io molto, cioè, molto più lento sì. e magari fisico, io scarso e tu forte, quindi ci siamo eh. ci siamo, ci siamo, va, va, magari allora secondo me oggi mi aspetto da, da, da Fabio, eh, di superarmi nel, nei gol, secondo me arriva ci anche a raggiungere i numeri, i numeri di Calaia che ha fatto circa il 50%, si può dire? Si. Yeah. Si può spoilerare, ok, 50%. Mettono pressione a queste aspettative. Dici che te la stanno gufando? No, no, vabbè, non gufando. Però non so, è difficile comunque mantenere questa aspettativa Che comunque sono, sono abbastanza alte. Ragazzi, invece, in porta quest'oggi abbiamo Francesco Di Mauro. E guardate che arriva. Guardate che arriva, ragazzi. Solo per voi. La velina. Il professore no. di italiano che oggi soverchierà. Eh. Non mi prendere in giro perché ho usato un verbo del migliotto no. 102 <ride> ogni tanto mi capita quali sono le tue impressioni nei riguardi di questa sfida cosa ti aspetti allora io intanto posso dire che non ho mai paura dei miei compagni di squadra già, già ci penso alla sera a neutralizzarli quindi paura mai a parte gli scherzi sono sicuro che Fabio possa fare bene soprattutto perché rispetto ai suoi compagni e Mancino tutta un'altra cosa sì sono curioso di vedere come si comporterà lui lo conosco comunque da praticamente 18 anni da quando sono nato quindi cioè, è sicuramente un grande vantaggio per me da praticamente 18 anni sì. per un periodo non si sono perché chiaramente <ride> i primi, <ride> i <miei> primi <ride> anni di vita non ero, non ero pienamente cosciente di essere in vita i primi anni ah, Anche i primi non ero in vita Esatto E poi se ci pensate, cioè dopo tre mesi un bambino già compie un anno? È sconvolgente sta cosa. praticamente no, no, no, sì. sì, no. sì quasi Speriamo che la tagli. No, no. Questa, questa è bellissima. Sì. È meglio eh, di allora, soverchiare questa. <ride> cazzo, cioè. andiamo a seguirlo con particolare premura in cabina di regia. Che narreremo questa sfida e vedremo quale sarà l'esito. Ciao a tutti, ragazzi. Prima di lasciarvi al video, volevamo parlarvi di un tema estremamente importante per tutti noi, ovvero quello della sicurezza online. Eh sì, siamo sempre più connessi e passiamo tantissime ore navigando sul web. Ma questo significa pure che aumentano i rischi: rischi come il furto dei nostri dati personali o l'accesso non autorizzato ai nostri account online piuttosto che al nostro computer. Ecco perché oggi vogliamo presentarvi SoftShark La VPN che ci consente di navigare su internet In modo sicuro ed anonimo Con SoftShark possiamo proteggere totalmente la nostra privacy Impedendo ai malintenzionati di spiarci o vedere cosa stiamo facendo Fattore di vitale importanza quando ci colleghiamo al wifi delle reti pubbliche Inoltre, navigando sui server degli altri paesi Abbiamo l'opportunità di accedere a librerie E contenuti Netflix esclusivi Non disponibili in Italia Infatti, con SoftShark siamo riusciti a sbloccare film E programmi tv visibili in azioni diverse In più, utilizzando questa VPN Siamo riusciti a risparmiare tantissimo sui biglietti di viaggio Trovando le migliori offerte online localizzandoci in altri luoghi visto che anche in base al luogo in cui ci si trova cambiano le offerte e se non siete ancora convinti sappiate che Surfshark offre una garanzia di rimborso di 30 giorni e con il codice promozionale IDMAURO potrete ottenere l'83% di sconto e 3 mesi extra gratis superfluo dire che non c'è alcun rischio nel provarlo vi lasciamo il link in descrizione inoltre per la protezione completa insieme alla VPN potrete ottenere Surfshark One, che include alert, search e antivirus con questi strumenti sarete protetti da virus, malware fughe di dati e minacce alla privacy quindi non perdete altro tempo e passate da Surfshark la soluzione perfetta per navigare in modo sicuro Accedere a contenuti già restritti e proteggere la tua privacy online Passate da Surfshark oggi stesso Adesso possiamo partire con Fabio e iniziamo col cronometro Carichi, carichi, carichi 3, 2, oh. 1, via Parte ora il cronometro Punta oh. subito Steve oh. è uh. Mamma mia cosa ho visto ragazzi È partito a mille, è partito a mille carichissimo Ma Steve è rimasto in piedi fino all'ultimo e si è fatto trovare pronto 3, 2, 1, Vamos. via Parte ora Sempre veloce, rallenta un po', finta di corpo, va sul destro, esterno della rete C'era quasi, c'era quasi, c'era quasi 3, 2, 1, via Parte ora, pettina la palla con la suola Palo, palo interno e adesso non trova neanche fortuna 3 tiri, 0 Gol, questa lì. è la notizia quest'oggi. È la sorte, secondo me, è la sorte. Se posso dare un consiglio, prova a modificare le tue andature di velocità, di posizione del corpo e lo metti in difficoltà perché oltre che sei agilissimo, gli, gli puoi andare via, ma appunto, essendo che la porta è piccola e non è quella da, come è da calcio, che hai spazio e puoi tirare dove vuoi, se, se Steve fa un passo ha già chiuso lo specchio. Quindi in quella, in quella situazione bisogna, secondo me, provare a metterlo in difficoltà in un altro modo. 3, 2, 1, via! Parte ora il cronometro, vediamo che ha cambiato già andatura. Oh, oh, oh, cerca il pallonetto. Oh, no! no, la palla alta, quarto, zero. Non ci siamo, non ci siamo. Sono sorti che gioca, ragazzi. Si sta ancora riscaldando, anche io sono parito male. Poi mi sono un po' rifatto. Hai un pochino, un pochino. 3, 2, 1, via. Parte ora, si è allungata un po' la palla Vediamo, va sull'esterno La palla rimane lì es eh, È Quinto, bene. zero È andato sul sinistro senza finte, esulta. senza niente E Steve esulta lo vedo, lo vedo carico, lo vedo con personalità Ha preso sicurezza di se stesso Ma Fabio non deve demordere Deve rimanere sul pezzo Per andare a, a, con questi cinque tiri E andare a fare male nella seconda serie a Steve Adesso proseguiamo con Francesco 3, 2 Vediamo l'impatto di Francesco in questo 1, tira. via Parte ora Fabio che vuole riscattarsi, punta fre, va sul destro, la palla rimane lì. 5, 6, esterno della rete 6, 0, umiliazione totale. Consigli di Abracalaia. Consigli, consigli del mago. Vedremo insomma quale sarà l'esito. 3, 2, 1, via. Parte ora, sempre Fabio, le finte di corpo. E ora col piede destro. Francesco c'è, cioè. Francesco, c'è. 3, 2, 1, via parte ora Fabio con la suola mettiamo la palla con la suola le finte di corpo eccolo i tunnel si è sbloccato si è sbloccato oh. così e gli dici stai a terra da girato stai a terra cos'è che gli hai detto Fabio? ah no ho capito male io No, gli ho detto stai a terra ah okay, a terra. ok ok allora ho capito bene dico, Francesco stai a terra 3 2 1 via parte ora Fabio in accelerazione e c'è c'è c'è c'è Buone le finte di corpo che sono state fondamentali per eludere l'intervento di Fre. Ok, se posso qua è stato Bravo Fabio che ha fatto delle bellissime movenze col corpo, ma una pecca a Francesco la do perché ha fatto un passo indietro. Secondo me sì, se fosse rimasto eh, nello stesso posizione, concordi con me? Sì. Se fosse rimasto nella posizione eh, lì fermo avrebbe potuto fare meglio diciamo. Sono d'accordo, anch'io ho visto quel mezzo passo lì indietro che poi dopo lo ha svantaggiato. Infatti, vediamo la conferma anche da là. 3, 2, 1, Va. via. Parte ora, in velocità, porta la palla con la suola Cerca le finte, si oh. porta poi la palla sul sinistro oh. E questo è un golasso B. Finalmente, finalmente Mi è, è partita la parolaccia perché qua è stato un bellissimo gol e, È partito a mille, infatti l'ho detto ragazzi Serve che si sblocca e poi è solo in discesa, no? stavo dicendo, è solo, in discesa, è solo in discesa, è solo in discesa. Adesso andiamo a sentire anche quelle che sono le impressioni di Fabio, che si è ripreso bene negli ultimi tre tiri, i primi sette da cancellare, gli ultimi tre, molto bene, sei arrivato ora. Quindi cosa ne pensi di questa challenge, come sei partito, quali sono state le difficoltà iniziali che hai intrapreso, quali sono state le difficoltà iniziali che hai mh, insomma riscontrato in questa sfida e poi dopo bene negli ultimi tre. Beh, le difficoltà iniziali sono state capire cosa fosse meglio fare, cioè, all'inizio capisco che andare troppo vicino, poi mi chiudo lo specchio, però per scartarlo volevo andarci vicino e poi vedere un po' in base a cosa c'è il portiere se andare a destra o a sinistra Voi avete delle considerazioni ragazzi? Mago? Volevo chiederti che cos'è che ti ha messo in, così in difficoltà ai primi tiri Qual era il tuo pensiero principale? Che cosa cercavi di fare? Eh, sì, secondo me la, la mia difficoltà principale principalmente, è stata decisionale Cioè non avevo bene le idee chiare L'ho avuto un po' al primo tiro e non è andata bene Poi, non so, nell'altro non ho bene le idee chiare Secondo me è stato questo No, io se posso correggerti Ti serviva solo una cosa sicura, Sicurezza in te stesso Sono d'accordissimo con Nick E secondo me come mi hai detto prima dal, dal primo gol Fabio non smetteva più di segnare Infatti si sta dimostrando così Andiamo a sentire anche il parere dei portieri Vieni qui Steve Mi ha sorpreso molto sul primo tiro eh, Sul primo shot è partito fortissimo Andava il 2000 Faceva veramente paura E so, sono stato bravo E fortunato a riuscire a chiuderlo in spaccata Forse lì poi psicologico psicologicamente mi ha un po' sofferto però poi come ha detto Nick prima una volta che ha trovato la via del gol ha trovato la freddezza e la lucidità sì di trovare anche gol difficili perché comunque li ho visti da, da fuori e a centimetri veramente dalle gambe del portiere e dal palo quindi gol non scontati assolutamente quindi serviva solo un minimo entrare in confidenza con quella che è la sfida Francesco da cui mi sarei aspettato qualcosina in più invece è stato colui che nella sfida è andato peggio sì sono andato peggio alla fine anche Fabio mi conosce quindi forse ha dimostrato più di conoscermi lui di... che quando io lo conoscessi E niente sì ma ho messo in difficoltà Poi penso che comunque lui abbia preso anche un po' più di confidenza in generale E sicuramente uh, potevo fare un po' di più Non ho niente da aggiungere Andiamo alla seconda manche wow. Andiamo dunque dentro con la seconda manche Vedremo quale sarà l'esito di Fabio in questa seconda battle Contro Stink cavale 3, 2, 1 Via Partiti ora Vediamo che cambia un po' l'andatura, va sul sinistro wow, e questa volta wow, riesce seguito, a spostarsi. Seguite così di apre eh, eh, Mi fa. sa che è sul pezzo, infatti Fabio ricordiamo è a quattro shot out di fila. 3, 2, 1, via, partite ora. Va Fabio che pettina la palla sempre con la sola, poi destro, sinistro, esterno della rete Iniziale come prima. Interrompe la serie Interrompe la serie Anche qui è andato sul piede debole Quindi teniamo in considerazione anche questo fattore Non poco rilevante Ha voluto magari Visto che Steve conosce, conosce Fabio La maggior parte delle volte va sul sinistro Stavolta ha provato ad andare sul destro 3, 2, 1, via Partiti ora Ora più lento Va sul sinistro E questo è un golasso Questo è un golasso Questo molto bene ha spostato la palla, ha tirato in maniera veramente forte. Complimenti a Fabio. Ma a malincuore devo sperare che non mi superi. Mi manca un gol e mi supera, quindi non devo fare un po' il gufo scelta. a Fabio. 3, 2, 1. Via! Parte ora. Pettina la palla con la sua. Ora chissà se andrà sul destro o sul sinistro. È qui molto bene, Steve. Molto bene, qui ha calciato col sinistro, prevedibile direi. Sì, ha coperto bene anche lo spazio della porta di là, vede che è mancino, è perspicace, ragazzi, è intelligentissimo Steve. Quindi come possiamo dire, anticipare, sì. prevenire. Pre, prevede prima. Prevede, ecco, prevede prima il termine giusto e prevede prima la giocata. 3, 2, 1, via! Partiti ora! A Fabio che cerca le finte di corpo! Oh! oh. Cerca Cerca il tunnel, la palla passa però tocca col polpaccio destro, esulta ora Stilka Cavale che neutralizza così il tentativo del numero 11, cambia in porta, tocca a Fre, 3, 2, 1, via, partiti ora! Va Fabio che punta Fre, cerca le finte di colpo, poi va sul destro, sul sinistro, poi sul destro. Poi non ho capito come è andato? sul sinistro, sul destro. Non lo so, in e... parole, sappiamo su. che Francesco è a terra. Del resto non si sa com'è andato perché è stato tutto in una micro frazione di secondo. Non siamo se riuscite a seguire al 100% l'azione. Ciao Francesco, cosa stai dicendo Fre? C'era il tempo? Sì, è arrivato il tiro a 6 e 50. 3, 2, 1, via. Parte ora. Punta Cioè, Un gol facilissimo, facilissimo per lui Infatti quello che dico è di essere più Cioè sta cominciando a essere più Sciolto Più sciolto ma ha molte più giocate Sto vedendo che Fabio sta riuscendo a mettere in difficoltà i portieri Cercando nuove soluzioni e nuove invenzioni appunto Continua così Fabio Continua così, non mollare eh? 3, 2, 1, via Parte ora Fabio Sempre con la sua Sempre elegante Cerca di far andare a terra fa tre, ce la fa Gol di punta Quello che rivendicavamo prima si merita questo applauso, secondo me, ragazzi. Si merita questo applauso perché ve l'ho detto, cioè secondo me è lì che sta, sta. Ogni man mano è in discesa. Cioè la difficoltà per lui è in discesa. Te cosa pensi, Ayman? Parlaci senza ingegnere. No, davvero? Allora abbiamo un altro ingegnere dopo il dottor Fadiga, abbiamo anche il dottor Ayman Maizi. Penso che Fabio stia crescendo e sta mantenendo un ottimo, un ottimo livello. 3, 2, 1, 3, 2, 1 oh. via! Parte ora Fabio che guarda Fre, lo punta, va sul destro e qui Bellissima parata anche di Fre. Parata incredibile Paravissimo Fre è sceso all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, complimenti 3, 2, 1, via! Andiamo con l'ultimo. Parte ora, parte più rapido del solito, cerca di spostarsi la palla sul sinistro, Fre poi sul destro no! Poi il pallonetto, cosa ha cercato qui? Una soluzione balistica dal coefficiente di difficoltà sicuramente elevato è stato bravo. Eh sì, ha cercato il pallonetto, ma posso dire Francesco era ancora lì. Andiamo adesso a sentire Fabio dopo la prima manche che si è conclusa con 10 tiri, 3 gol, la seconda si è conclusa con ben 5 reti. Quindi insomma stai raddrizzando il tiro. Hai avuto una percentuale realizzativa 1 su 2 nella prima manche, peccato per come sei partito, però hai aggiustato il tiro. Sì, sicuramente meglio di prima. Poi ovviamente ho il vantaggio nell'affrontare Francesco rispetto, rispetto a Steve a livello psicologico, riesco a capire i suoi movimenti. Capisco i suoi difetti legati all'essere più un portiere da calcio 11 che un portiere da calcio 5. Comunque sì, sto avendo un po' più calma. Prima ero troppo fettoloso sentiamo anche i portieri adesso andiamo da Steve Caccavale comunque si vede che Fabio sta prendendo confidenza con quella che è questa sfida che penso non abbia mai fatto comunque nel calcio 11 si fa in maniera molto diversa mentre noi nel calcio 5 cioè io sono molto più abituato di lui quindi è molto bravo ha imparato a fare una cosa che è molto intelligente ovvero nel momento in cui si sposta la palla sul suo piede forte nel primo nel primo tentativo si è spostato molto bene ma ha tirato concludendo raso terra e io in spaccata sono riuscito a intervenire con la punta del piede una cosa intelligente che ha fatto facendomi gol è stato alzare il tiro perché lì poi mi diventa impossibile riuscire a intervenire perché vado in spaccata la mano certo. cerco di tenerla alta ma comunque la porta non la posso coprire tutta lui l'ha alzata molto bene ed è una cosa molto molto intelligente da fare in una situazione del genere tu cosa ne pensi fra? ti dico il secondo gol sono andato completamente a battezzare il fatto che lui mi, mi potesse puntare quindi ho sbagliato io chiaramente però e chiaramente essendo fratelli io me la sto giocando anche sotto un aspetto psicologico mi sta stracciando anche su quello più che altro il discorso è legato anche alla differenza di baricentro secondo me cioè sto soffrendo molto il fatto che lui è molto più rapido di me spostarsi il pallone nel muoversi e nel fare delle finte Io per fare un passo lui ce ne fa due e quindi ora null'altro da aggiungere se non andiamo a goderci l'ultima manche gli ultimi dieci shot out pressione psicologica per Fabio che vorrebbe andare a ipotecare un buon risultato vedremo quale sarà l'esito sei carico? sì sono carico dai speriamo bene proiettiamoci verso la terza manche stanchezza psicologica sia per Fabio che per i portieri vediamo Ammilla. come se la caveranno entrambi 3 dai, dai, dai. 2 1 via Partiti ora, Fabio pettina la palla con la sola, la finta il passo. Oh, Steve oh, oh. mi sa che è andato fuori. Steve si è andato un po' fuori. Oddio, ragazzi. Tiriamo anche in ballo ZW Jackson. Bene, oh, sì, no, che io l'avevo fatto sbagliata, l'avevo fatta tipo da sub. Tipo così. Ah, okay, okay, non okay. respiro. Comunque, sì, Fabio raggiunge il suo nono gol su 21 tiri. Insomma, ora, dai, diventa interessante anche l'epilogo di quella che può essere questa sfida. Andiamo subito, però, con l'undicesimo tiro. 3. Due, uno, via. Vamo. Parte ora. Ora parte un po' più veloce del solito. Amplifica i passi. E poi qui è. Straordinario, straordinario, straordinario. Posso anche dire che vedo la tranquillità di Fabio nel portare palla, nel già sapere, secondo me, quello che vuol fare. Molto sicuro di se stesso. Invece, in questo caso, ho visto un, uno Steve. Un po' più rilassato sì. Anche con le braccia Non aveva le braccia Allineate al, al pavimento Per coprire Non far passare la palla sotto Ma erano un pelo rialzate Avvicinate nelle gambe Non è il solito Steve Cosa ti manca Steve? Cosa sta mancando? Ha paura La paura Steve. È la paura È la paura Vamo, vamos Fabio 3 2 1 uno, Via vamos. Parte Fabio Sempre con la sua Sempre elegante Ora Tira prima Ma becca il muro 3 2 1 Via vamos, Parte eh? ora Cerca le finte e arriva il gol, arriva il gol, molto bene, molto bene Uh, gol. 11, 11, 11, 11 gol. Gol. siamo a 11 gol 11, gol. Meno, meno 3 dall'obiettivo di Abracalaia a meno 3 da Abra Abracalaia e c'è l'ultimo tiro esatto. ai danni di Stilka Caccavallo quindi ci possiamo ancora arrivare io l'ho detto all'inizio del video sono sicuro delle potenzialità di questo ragazzo cioè mi sorprende ogni volta che lo vedo giocare mi sorprende sempre di più cioè. cos'è che manca veramente a Fabio? domanda forse anche un po' scontata io penso di il sapere tempo. la risposta il tempo è l'ultima è l'unica cosa che manca è il tempo Fabio 3 Fabio 2 Fabio 1 Fabio vai Wow. Parte ora, bella la conduzione Eh beh, molto bene, molto bene 4 su, su 5. 5 Insomma un, un indice 5. incredibile Qua Steve purtroppo cioè, è stato mandato fuori di porta eh, Molteplici volte no, sì, sì, sì. È andato, è andato K.O Adesso è a meno 2 da Nicola è Scalaia effettivamente no, assolutamente Ovvio che fa piacere a tutti essere primi in classifica Però credo che possa dargli più sicurezza in se stesso Superarmi possa eh, In ottica di un futuro nelle partite Dargli più personalità E quel che manca per andare al meglio Fabio 3 Fabio 2 Fabio 1, Fabio, vai. Parte ora. La conduzione con la sola, le finte, se l'ha allungato un po'! E se non c è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è. 3, 2, 1, via. Parte ora Fabio. Uno contro uno. Classico tocco con la sola, Si sposta la palla sul sinistro. Francesco, oh, francesco si allunga. Pratica, gliela strappa dai piedi. Francesco in ottima forma. Possiamo vedere che è una parata. Una parata davvero eccellente. Fabio 3. Fabio 2, Fabio 1, Fabio oh. vai. Ora. Mezzo e, va! E, va. E, e va ad va! agganciare Nicola Scalaia Fabio equivale il mio record Ma ragazzi non avevo dubbi Già dall'inizio io l'ho detto ragazzi Questo ragazzo può sorprendere tutta YouTube Italia Ve l'ho detto <ride> Ultimi due tiri per superare Abra Calaia. Fabio 3, Fabio 2, Fabio 1 va. Via Parte ora Conduce con la suola C'è tempo va. E Fabio va a siglare va. il quindicesimo gol Tranquillità massima Tranquillità massima Un ottimo giocatore Che dire Che dire Ultimo tiro Fabio per il sedicesimo gol È ampliare le distanze Ora è più uno da te Vedremo quale sarà l'esito Percentuale realizzativa Già del 50% Vedremo se potrà andare un pochettino oltre 3 2 1 Via Parte ora Fabio In conduzione Con la suola, Va sul destro Va sul destro Fred non è finita Fred due volte Non è finita E finisce qui Percentuale esatta del 50%, Fabio supera Abra Calaia di un gol, Fabio 15, Abra Calaia 14. Posso dire meritatissimo, meritatissimo perché ha fatto una prestazione ottima, è andato a concretizzare nel migliore dei modi. La cosa che mi è piaciuta, è, a differenza mia, che lui è stato bravissimo a e studiare meglio secondo me i movimenti dei, dei, dei portieri è riuscito ad analizzare le, le piccolezze per riuscire a farmi più male adesso andiamo a sentire anche il protagonista di questa challenge di questa shout out Fabio che si posiziona al primo posto come hai vissuto questa sfida? come è andata? dici un po' le tue vibes è stata una sfida bellissima intanto ho sentito le parole di Nick che ti ringrazio tantissimo davvero una domanda che mi è sorta per tutta la challenge era come facevi a mantenere questa calma davanti al portiere? ho visto che era meglio, era meglio così quindi sono stato praticamente obbligato ho visto che all'inizio ero troppo frettoloso e questa cosa era controproducente. Volevo fare le cose molto di fretta, che mi dava eh, rapidità, però allo stesso tempo troppa agitazione, mi faceva sbagliare, non mi faceva stare concentrato. Chi è il portiere che ti ha messo più in difficoltà? Eh beh, è stato Steve ovviamente, anche perché... <ride> Ovviamente no. sta dicendo che beh, in poche beh. parole c'è una schiappo, fra ti cambio sport e è cambia ruolo. È il portiere più no. forte della Serie B di Futsal, per forza? Sì, è perché è un portiere da, da futsal, ovviamente abituato. E l'altro motivo è che conosco Fre, anche lui conosce me. Diciamo che si è vista la differenza, che sono riuscito a batterlo a livello psicologico. Adesso andiamo a sentire anche quelli che sono stati i portieri. Partiamo da Steve Caccavale. Ah, Nell'ultima nell tornata di shootout, eh, sono andato in debito un po' di gambe. Eh, ho cominciato a sentire la quantità di interventi che eh, mi hanno portato a fare questi giocatori che abbiamo intorno e poi ho pagato un po' l'allenamento ieri sera di mister Andreic, quindi diciamo che se ho fatto pietà è un po' colpa anche del mister. <ride> un saluto <No>. al mister. <ride> no, dai, scherzo. No. A ah, dire verità, seriamente, a livello muscolare l'ho sentita e quindi ho cercato di rimediare facendo cosa, cioè rimanendo comunque in piedi perché non mi sentivo di andare giù in spaccata andando a tirare troppo a livello muscolare muscolare per evitare insomma un infortunio o ulteriore durare muscolare a livello di coordinazione perché comunque era un po' in debito di gambe andiamo a sentire anche l'altro portiere Francesco Di Mauro mi sarei aspettato qualcosina in più cosa non ha funzionato cosa invece ha funzionato nella tua prestazione comunque increscendo più o vale anche per me un po' il discorso che ha fatto Steve riguardo alla stanchezza è chiaro che poi gli ultimi tiri si siamo arrivati un po' più stanchi entrambi comunque è stato bravo lui ha vinto con me anche la sfida psicologica nonostante non sia più intelligente di me anzi <ride> però comunque c'è da dirlo è stato bravo gli do i suoi meriti e bravo anche lui certo Comunque volevo dire che ciò che contraddistingue questi due fratelli, non so se avete notato, è l'apertura alare del proprio capello, che sono tutte, volano tutti e due, volano. Allora niente ragazzi, noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto del video, come al solito lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, noi ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo in primis Fabio Di Mauro quest'oggi che è venuto ospite sul nostro canale, che è già di nostra proprietà, ma ringraziamo soprattutto Steve Caccavale, Nicola Scalaia e Ayman Maizi che ci hanno fatto comunque il favore di essere partecipi in questo. Video rendendolo sicuramente più bello di quanto lo sarebbe stato qualora non ci fossero stati, Io insomma, no, e fr Francesco. Insomma, vabbè, Francesco, il portiere per i congiuntivi comunque non male, sì, eh. non male. Dice. È coniugato delle robe eh, virtuosismi. Virtuosismi. virtuosismi, virtuosismi lessicali. Complimenti, Hai visto. Vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto. E poco altro da aggiungere, ragazzi. Iscrivetevi al canale e, e passate like. anche dai profili di questi tre ragazzi, Steve Caccavale Stevie's Mind, la mente di Stevie, qua nel banner Nick. L'abbiamo già detto, ripetiamolo Nicola Scalaia, ragazzi. E poi sì. Aiman Maizil Kaimano Su Instagram. Passate al profilo di questi tre ragazzi, che ci hanno dato una mano incredibile. E poco altro, al prossimo video, ragazzi! Ciao, ragazzi. Vabbè, ciao a tutti! Vabbè.